Qui c'è un'altra problematica legata praticamente al piano forellinato, che spesso e volentieri non sanno neanche la differenza tra piano forellinato e piano liscio. Se vedete qui praticamente la piastra non va bene, la lavorazione del cliente, quindi sempre lo stesso discorso, vi può dire, ah, ho avuto un problema di, eh, di K con, scusate, di K con eh, quello che è il, eh, come si chiama, il, eh, il prodotto, un problema di, di flusso laminare o di K di per sé ma in realtà il problema è dovuto al fatto che loro non stanno sul piano forellinato con una porzione della piastra e stanno invece verso l'ingresso e quella parte lì non viene investita del flusso laminare, perché come funziona? Funziona in questo modo, cioè il filtro EPA principale fa scendere il piano, sul piano di lavoro l'aria che, si va da incanalare precisamente in quei forellini che troviamo. Quindi quel vuoto per pieno è fatto appositamente per creare un flusso laminare verticale sul piano di lavoro, che va a separare il piano di lavoro da quello che può essere una zona piuttosto che un'altra. E questo, per esempio, è l'esempio della lavorazione nel modo corretto, cioè fisicamente l'operatore non passa sopra la piastra e il flusso da laminare verticale scende precisamente sulla piastra così da proteggere il prodotto. Ok, questo yeah. è un po' un esempio.